E onorevoli deputati, desidero in primo luogo ringraziare il Presidente Fico ma anche tutti i gruppi parlamentari per la, la disponibilità ad anticipare da mercoledì ad oggi le comunicazioni del Governo sull'evoluzione epidemiologica e sulle eventuali nuove misure da adottare. La richiesta da mia avanzata di intervenire oggi in Parlamento segue peraltro una mia precedente interlocuzione con i Presidenti delle Camere, ai quali avevo chiesto sin dalla giornata di venerdì scorso di esplorare la possibilità di individuare gli strumenti, le modalità più adatte per assicurare un'interlocuzione costante durante la gestione della pandemia, in modo da poter garantire un confronto anche immediato in occasione dell'elaborazione dei nuovi provvedimenti del Governo.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 a fronte di una costante evoluzione, anche molto repentina, del quadro epidemiologico. Già sabato, dopo questa interlocuzione tuttavia, la lettura del report settimanale di monitoraggio sull'evoluzione del quadro pandemico curato dall'Istituto Superiore di Sanità ha costretto a prefigurare un nuovo corpus di misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre data che ricorderete era stata fissata alle rispettive conferenze di capigruppo per le mie comunicazioni al Parlamento. In ragione di queste sopravvenute venienze all'esito di un'ulteriore interlocuzione con il Presidente Fico che ringrazio e anche con la Presidente Casellati che ringrazierò tra qualche ora, ho chiesto di poter anticipare già ad oggi queste mie comunicazioni affinché il Parlamento possa esprimersi prima dell'adozione di un ulteriore provvedimento. Ascolterò quindi con la massima attenzione io e i componenti del Governo le diverse posizioni che emergeranno dal dibattito e prenuncio sin d'ora la mia disponibilità ad accogliere in rilievi le osservazioni contenute nelle risoluzioni che saranno approvate questa mattina alla Camera e questo pomeriggio, questa sera al Senato.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 istanze e proposte. Al momento questa proposta, è cosa anche nota, e è stata rifiutata. Se ci fossero però ripensamenti, posso confermare sin d'ora che la proposta del Governo permane immutata e rassicuro anche che la proposta non sottende una confusione di ruoli, né tantomeno mira a una sovrapposizione di responsabilità. Il Governo è sempre stato, sempre rimarrà ben consapevole delle sue piene responsabilità di fronte al Paese rispetto a ogni decisione che ha assunto e che assumerà per mettere in salvezza la nazione. Il quadro epidemiologico nazionale ed europeo appare particolarmente critico. La pandemia corre inesorabilmente e impetuosamente in tutto il continente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 In paesi come la Spagna, la Francia e il Regno Unito il numero dei casi registrati sin dall'inizio dell'epidemia ha superato il milione. Anche peraltro nel nostro Paese la situazione epidemiologica è in ulteriore peggioramento. Come è noto i dati relativi alla pandemia vengono raccolti e analizzati ogni giorno da strutture di monitoraggio diffuse su tutto il territorio e poi due volte alla settimana, prima una volta, adesso Abbiamo chiesto di farlo anche con un intervallo infrasettimanale. C'è una cabina di regione alla quale sono rappresentati l'Istituto Superiore di Sanità il Ministero della Salute, e anche le regioni, che elaborano un report. Purtroppo nelle ultime settimane la recrudescenza della pandemia ha condotto a una moltiplicazione significativa dei contagi.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 Quindi ragioniamo di 100.446 casi rispetto ai 52.960. A ieri, quindi parliamo di domenica 1 novembre, in Italia si registravano in totale 378.129 contagiati il 94%, 357.288 risulta in isolamento domiciliare mentre al picco della prima ondata si curava in casa solo il 51,8% dei contagiati oggi solo il 5% cioè 18.962 persone sono ricoverate con sintomi in ospedale contro il 41,5% al picco della prima ondata mentre solo lo 0,5% parliamo di 1939 persone risulta ricoverata in terapia intensiva contro il 6,7%. Gli italiani contagiati quindi sono di numero ben più elevato, anche se la gravità dei contagi appare diversa e inferiore rispetto alla prima ondata. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, oltre il 65% delle persone sono infatti asintomatiche o come si suol dire pauci sintomatiche, con lievi sintomi.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 E' il 18% di quelli che si otterranno anche con l'ulteriore distribuzione da parte del Commissario Arcuri di nuove attrezzature per un totale di 10.841. I pazienti in terapia intensiva al momento sono poco più della metà dei posti letto attivati grazie alle forniture incrementali fornite appunto dal Governo tramite il Commissario straordinario. Ricordo infatti che all'inizio dell'emergenza gli ospedali italiani disponevano di 5.179 posti letto in terapia intensiva. Durante questi mesi abbiamo distribuito 3.370 nuovi posti, nuovi ventilatori. I posti letto attivati o attivabili ad oggi quindi sono 9.052 più 75%. Il commissario Alcuri ha altresì a disposizione ancora 1.789 ventilatori che verranno distribuiti nei prossimi giorni in funzione dell'andamento della curva dei contagi che porteranno i posti letto in terapia intensiva a 10.841, quindi con un più 109% rispetto all'inizio dell'emergenza. Occorre rilevare che l'aumento dei contagi è anche il risultato di una cresciuta capacità di screening. Negli ultimi giorni vengono effettuati in media, come avete visto, 200.000 tamponi al giorno, abbiamo toccato anche punte di 215.000 negli ultimi giorni. Quando a marzo, ricordo, ne venivano somministrati 25.000, circa otto volte di meno. In Italia, sino ad oggi, sono stati effettuati poco meno di 16 milioni di tamponi, sono stati testati poco meno di 10 milioni di cittadini. Di questi tamponi, di 12,7 milioni, cioè l'80%, sono stati distribuiti alle regioni gratuitamente. Questi dati li riassumo perché confermano e ci fanno capire che c'è una rilevante differenza rispetto alla prima ondata. Oggi abbiamo una cresciuta capacità di risposta in termini di dotazioni. Parliamo di dispositivi di protezione, attrezzature medicali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 Sino ad oggi sono stati distribuiti 1,6 miliardi di prodotti vari e l'Italia, questo continuo a sottolinearlo perché credo sia un vanto per tutti è uno dei pochi paesi al mondo nel quale ogni giorno vengono distribuite gratuitamente 11 milioni di mascherine chirurgiche a ciascuno studente, a ciascun membro della comunità scolastica in conclusione in questo momento non stiamo subendo una insostenibile pressione, se ricordate i numeri che vi ho sintetizzato, una insostenibile pressione nei reparti di terapia intensiva. Piuttosto registriamo un crescente preoccupante affollamento nei restanti reparti, alcune strutture ospedaliere in particolare, con particolare riguardo alle terapie subintensive e all'area medica in generale.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 le regioni potranno somministrare sino a 100.000 test rapidi al giorno. È stata inoltre avviata un'ulteriore richiesta di offerta per tamponi molecolari a reagenti di estrazione e amplificazione, che condurrà alla somministrazione di 250.000 tamponi molecolari classici al giorno. In sostanza, sarà possibile far crescere ulteriormente la capacità di screening della popolazione italiana che mentre, lo ricordo, all'inizio dell'emergenza non superava i 25.000 tamponi al giorno, oggi si è attestata stabilmente sui 200.000, ma sulla base di questi dati che vi ho dato da ultimo potrà arrivare, già dai prossimi giorni confidiamo, sino a 350.000 test al giorno. In caso di scenario particolarmente avverso, il raccordo con il Ministro della Difesa, che ringrazio, Potremo disporre di ulteriori mezzi e personale medico-militare, in parte già attualmente operativo. Potremo disporre e involgere in pochi giorni di 453 medici, 867 infermieri militari, inoltre il personale sanitario-militare, attualmente impiegato anche nei drive-thru della difesa su tutto il territorio nazionale. Abbiamo un Covid hospital, lo ricordo, al Cielo, a Roma e Covid hospital a Milano, a Taranto. Siamo anche in condizione di intervenire con quattro strutture da campo dell'esercito ove necessario, impiegabili con un preavviso a partire da 72 ore in giù. Nonostante gli sforzi posti in essere per rafforzare il nostro sistema sanitario, l'evoluzione dell'epidemia, soprattutto con riferimento ai dati delle ultime settimane e degli ultimi giorni, risulta molto preoccupante. Secondo i parametri stabiliti da quel documento che, di cui vi ho già parlato, prevenzione e risposta a Covid-19, evoluzione della strategia e pianificazione della fase di transizione per il periodo autunno invernale redatto dall'Istituto Superiore della Sanità, dal Ministero della Salute, condiviso in sede di conferenza delle Regioni con la collaborazione di varie università e centri di ricerca,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 in molte regioni e province autonome nell'ultima settimana di monitoraggio 11 regioni e province autonome sono classificate a rischio elevato o anche molto elevato di una trasmissione non controllata di SARS-CoV-2 altre 8 regioni e province autonome sono classificate a rischio moderato con una probabilità elevata di progredire poi a rischio alto nel prossimo mese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 la soglia critica di occupazione in aree mediche ed esiste un'alta probabilità che 15 regioni superino le soglie individuate come critiche di terapia intensiva e di aree mediche nel prossimo mese nel prossimo mese attenzione occorre rilevare che il quadro appena descritto non tiene conto per la precisione degli effetti conseguenti all'adozione delle misure restrittive introdotte in particolare con l'ultimo DPCM, quello del 24 ottobre, che ricorderete ha introdotto misure più severe e conseguentemente non tiene conto del loro impatto sulla curva di crescita. Questi effetti possono verificarsi, come ci suggeriscono gli esperti, e possono essere quindi constatati solo a partire dal quattordicesimo in poi dell'adozione delle misure. Sebbene gli effetti saranno positivi, così dobbiamo assolutamente presagire, così ci viene confermato da tutti gli esperti e scienziati, però in questo momento non vi sono evidenze scientifiche che ci consentano di prognosticare la misura di questo impatto che ovviamente può essere anche previsto come positivo. Per conseguenza, alla luce dell'ultimo report che è stato elaborato venerdì scorso ed è stato anche diffuso in una illustrato in una conferenza stampa, e della situazione da esso certificata che risulta diffusamente grave sul territorio nazionale e particolarmente critica in alcune regioni,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 criteri scientifici predefiniti, oggettivi, lo ripeto, elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e da vari centri universitari di ricerca, sarà quindi necessario introdurre un regime differenziato basato sui diversi scenari regionali. Permettetemi qualche ulteriore chiarimento sul punto, perché questo passaggio va ben chiarito, ovviamente non solo a voi, ma anche all'intero Paese. In Italia è stato elaborato questo sistema di monitoraggio nel corso di questi ultimi mesi che oggi ci pone nella condizione, una condizione anche diversa rispetto ad altri paesi anche del continente europeo che non lo possiedono e di cambiare quindi strategia rispetto alla prima fase. Quando invasi da un nemico sconosciuto e invisibile siamo stati costretti a proteggerci all'interno delle nostre case, lo ricordiamo tutti sospendendo anche integralmente la nostra vita lavorativa e di relazione. A marzo, posti di fronte a un evento travolgente in assenza di un piano operativo puntualmente e dettagliatamente certificato sul piano scientifico, sprovvisti di un sistema di monitoraggio così sofisticato, sul quale quindi basare ogni valutazione prodromica all'adozione delle misure, abbiamo emanato provvedimenti per lo più generali e uniformi su tutto il territorio nazionale che benché attraverso passaggi intermedi ci hanno condotto a un lockdown generalizzato. Abbiamo pur sempre operato in base al principio di massima precauzione, secondo criteri di adeguatezza, proporzionalità, ma ripeto e lo ricordo senza poter disporre di un piano operativo elaborato, e di un monitoraggio accurato di cui invece adesso disponiamo. Oggi disponiamo di una struttura di prevenzione, di monitoraggio che non si limita solo a misurare il tasso di contagiosità sui territori. Attenzione, Quindi non è solo questione di prendere atto e riferire l'RT, il famoso RT, ma è un piano che elabora il flusso dei dati provenienti dal territorio sulla base di 21 differenti parametri, di cui ricordo i più significativi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 e non ultimo, ovviamente, per importanza, occupazione di posti letto, di area medica o terapia intensiva sulla base dell'effettiva disponibilità della singola struttura ospedaliera del singolo territorio. È un sistema quindi molto articolato. Questo sistema oggi ci impone, non ci lascia liberi, ci impone di intervenire in modo più mirato, di restringere e allentare le misure su base territoriale, in ragione delle variazioni della soglia di criticità. L'effetto sarà quello di intervenire a più riprese in maniera più graduale, quindi non ci dobbiamo meravigliare del fatto che si possano usare restrizioni e allentamenti a secondo della soglia di criticità, articolate e flessibile rispetto alla prima fase, grazie a un monitoraggio appunto più accurato, strutturato, esemplato sui parametri indicati da questo piano che abbiamo predisposto, dagli enti che abbiamo richiamato. Se invece al cospetto di un sistema così avanzato, predisposto con tale cura anche scientifica, riproponessimo oggi un regime restrittivo, indistinto, indifferenziato su tutto il territorio nazionale, otterremmo il duplice risultato negativo. Da una parte rischieremo di non adottare misure realmente adeguate e efficaci rispetto al reale stato di criticità delle regioni attualmente più a rischio. E dall'altro finiremo per imporre misure irragionalmente restrittive in quelle aree del Paese, ove al momento non risulta necessario intervenire con particolare severità. A tal fine, in coerenza con quanto prevede il piano a cui ho fatto riferimento, il prossimo DPCM individuerà tre aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono previste misure via via più restrittive. L'inserimento di una regione all'interno di una delle tre aree, con la conseguente automatica applicazione delle misure previste per quella specifica fascia, avverrà con ordinanza il Ministero della Salute del Ministro della Salute, e dipenderà esclusivamente e oggettivamente dal coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione, all'estero della combinazione di diversi parametri, quale certificato dal report ufficiale dell'Istituto Superiore della Sanità, che viene diffuso periodicamente. Sempre con l'ordinanza del Ministro della Salute, sarà possibile poi uscire da un'area a rischio ed entrare in un'altra, qualora la regione registri coefficienti compatibili con il passaggio di fascia. Per l'intero territorio nazionale, dove non si segnalano livelli di rischio elevato, intendiamo intervenire solo con alcune specifiche misure che contribuiscano a rafforzare quel, quel piano di contenimento, l'obiettivo di contenimento e la mitigazione del contagio che già stiamo perseguendo con uh, i tre di PCM, in particolare con l'ultimo. Pensiamo di disporre la chiusura nei giorni festivi, stiamo parlando quindi del territorio nazionale, pensiamo di disporre la chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, negozi di genere alimentare, tabacchi ed edicole che sono all'interno di questi centri commerciali, Ovviamente è ragione della maggiore attrattività che questi spazi suscitano in particolare nel weekend. In coerenza con la chiusura delle sale gioco, delle sale bingo, intendiamo disporre anche la chiusura dei corner adibiti ad attività di scommesse, i videogiochi, ovunque siano collocati. Chiuderanno, ahimè, anche musei e mostre,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 Prevediamo anche limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda, salvo che anche in questo caso le medesime eccezioni delle comprovate esigenze lavorative, dei motivi di studio di salute, delle situazioni di necessità. Prevediamo infine la possibilità che le scuole secondarie di secondo grado possano passare anche integralmente, in questo caso, alla didattica a distanza, sperando che questa sia una misura ben temporanea. Quanto agli altri due regimi di misure di contenimento e mitigazione da applicare per le regioni che sono in una condizione di rischio più elevato, prevediamo di introdurre ulteriori disposizioni restrittive, graduandole di intensità e severità in proporzione al coefficiente di rischio, nel momento in cui sono entrato in quest'aula, credo che fosse ancora in corso la conferenza con le regioni. Sono state ascoltate ieri, anche da questa mattina. Ovviamente terremo conto non solo delle risoluzioni che verranno qui votate, ma anche delle istanze che verranno poste al tavolo della conferenza con le regioni.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 Peraltro ne riprova l'ottima performance economica che i Paesi europei hanno mostrato nel terzo trimestre di quest'anno, dopo aver domato a partire da giugno la crescita del contagio. In questo quadro l'Italia, lo ricordo, ha registrato una crescita del PIL pari a 16,1% nel terzo trimestre, ben al di sopra delle aspettative, superando persino la crescita del PIL nella media dell'eurozona appare al 12,7%. Questi ovviamente sono numeri macroeconomici. Non ci dicono nulla della sofferenza economica, del grave disagio sociale avvertito da ampie fasce della popolazione. Però è un risultato complessivamente straordinario che dobbiamo alle nostre imprese, ai lavoratori, anche alla grande disciplina mostrata dai cittadini,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 per tutto il tempo necessario e nella misura in cui sarà necessario. Tutti gli ulteriori sforzi finanziari che dovremo compiere costituiscono, lo voglio dire chiaramente, elementi di stabilità, di certezza e di sicurezza per il mondo del lavoro che appaiono oggi assolutamente irrinunciabili. E con questo spirito, peraltro, che abbiamo varato la scorsa settimana il decreto legge Ristori, all'esito di un confronto con le parti sociali e che abbiamo deciso di estendere fino alla fine di marzo del prossimo anno il blocco dei licenziamenti, garantendo al contempo che la cassa integrazione cosiddetta Covid sia gratuita per i datori di lavoro interessati dalle misure restrittive e per coloro che subiscono più in generale il blocco dei licenziamenti. Anche a fronte di queste ulteriori limitazioni, d'accordo con il Ministro Gualtieri e con il Ministro Patonelli, stiamo già lavorando per compiere e realizzare, per seguire ogni azione utile per ristorare e sostenere i settori colpiti e per questo appunto cercheremo di concretizzare queste erogazioni in termini di ristori e indennità al più presto. Si dice spesso che ogni crisi è un'opportunità di cambiamento e di trasformazione. Quella che stiamo vivendo è ormai la terza crisi nello spazio degli ultimi 15 anni. E stavolta l'Italia, l'Europa, l'Occidente hanno la possibilità di imprimere una vera svolta che al contrario è mancata dopo i precedenti episodi di crisi. L'Europa ha saputo cogliere questa sfida in particolare attraverso il programma Next Generation U e attraverso varie altre iniziative, a cui l'Italia ha fornito un contributo determinante e per il quale è necessario un nuovo patto tra pubblico e privato, nonché una nuova strategia di organizzazione della presenza pubblica nell'economia, che non ostacoli il mercato ma sappia intervenire e indirizzarlo in questo momento di particolare crisi.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 da questa sfida di portata storica e ancora una volta mi permetto di rivolgere un invito a tutte le forze, a tutte le energie del Paese. Restiamo uniti, restiamo uniti in questo drammatico momento, a dispetto delle diverse idee, convinzioni, in nome dell'unità, dei valori che sono a fondamento della nostra convivenza, del nostro quadro costituzionale. Grazie.